Un giorno un uomo andò da Socrate e gli disse «Sai cosa ho appena saputo del tuo amico?» Socrate rispose «Aspetta un attimo, prima di parlarmi del mio amico. Potrebbe essere una buona idea prendersi un momento e filtrare quello che stai per dire. Facciamo una cosa che chiamo il test del triplo filtro. Il primo filtro, Socrate diceva, è la verità. Sei assolutamente sicuro che ciò che stai per dirmi sia vero?» Beh, «No, ma perché mi fai questa domanda?» Disse l'uomo. In realtà ne ho appena sentito parlare. Va bene, disse Socrate. Quindi non sai se è vero o no. Ora proviamo il secondo filtro. Il filtro della bontà. Quello che stai per dirmi sul mio amico è qualcosa di buono. No, al contrario. Allora, disse Socrate, vuoi dirmi qualcosa di brutto sul mio amico, ma non sei certo che sia vero. Potresti ancora passare il test, però, perché rimane un filtro. Il filtro dell'utilità. Dimmi piuttosto: Quello che vuoi dirmi sul mio amico mi sarà utile. «No, non proprio», disse l'uomo. «Beh», Socrate concluse dicendo, «Se vuoi dirmi qualcosa che non è vero, né buono, né utile, perché dirmelo?»